Conclusa la campagna di epurazione dei nemici di Cesare, nel 40 a.C. i tre ridefinirono i termini del secondo triumvirato